il social andrà sempre più avanti parleremo sempre di più di social SEO quindi abbandoneremo un po' l'aspetto tecnico che abbiamo avuto fino ad oggi della SEO e parleremo sempre di più di Facebook, di Twitter, di Google aumenterà sempre di più quindi il posizionamento a livello di social e quindi non lavorare distintamente ma sempre più uniti seconda cosa inizieremo a fare più branding quindi lavoreremo più sul far diventare brand un non brand, che è anche il mio tema di oggi, lavorare quindi su eh, acquistare, come acquistare clienti eh, in concorrenza con i grossi brand e lavoreremo eh, su come mantenere alta di sempre di più la reputazione con, so, con la social SEO. Ecco, quindi dove i SEO specialist devono più puntare nel 2014, puntare più su un team fatto da, social, da esperti del social e da esperti di, di SEO, quindi, ecco, qual è il mio consiglio?